Buonasera, siamo qui a Policlinico secondo, in un reparto infettivo. Siamo tutte donne pastorenti Covid, guardate le nostre distanze, guardate in che stato siamo. Questo è il bagno Cestini viene disparcato Alesse Senta aria Siamo tutte ragazze comi Nessuno riusciva a vedere Nessuna di chi a Stanotte hanno rimesso una ragazza Dicendo che i due tamponi Invece di essere positivi Erano negativi è stata con noi e dopo la volevano trasferire in un reparto di negativi. E la ragazza ha eh, disdito, ha firmato e se n'è andato. Guardate dove ci vengono a vedere gli infermieri. Guardate. Da qui. Se è il caso di entrare, entrano. Se no, non entrano. Hanno paura. Guardate il corridoio. Vuoto. Guardate. Guardate e abbiamo ragazze di polmoniti, eh, nella stanza, polmoniti, bronchiti, se chiamate qualcuno non arriva, guardate le spazzature che abbiamo, guardate, guardate, caro governatore, non chiudere i ristoranti, guarda che assembramento in una stanza così piccola, guarda, Guardate qua, l'elettrocardogramma ce l'abbiamo noi qua, perché se l'hanno dimenticata addosso alla ragazza. Spazzatura. Tutto sporco. Questo è il policlinico, quello là che si dice che ha detto alle donne in gravidanza. Quello là che ci può curare dal covid fai vedere le tue braccia per favore solo le braccia fai vedere le tue braccia guardate guardate avete visto Vi mettono tutti qua i novellini a farci tirare il sangue è uno schifo questo vedete abbiamo i numeri perché non entrano gli infermieri li dobbiamo chiamare se è il caso entrano se no no non entrano